daremo di nuovo il via alle promozioni. Quindi credo che sia per quasi 400.000 persone una buona notizia ed è una novità perché prima non avevamo fatto i conti, non potevo dirlo, la do adesso all'aria che, all che tira. Mi sembra che per l'Italia. Ah no, è che tempo, che tempo che fa? Che fa, non, non fa? riesco più a... Sempre aria Niente. che tira, insomma. Che, che... 50 anni ha vissuto sotto l'angoscia appunto della guerra fredda che è riuscito nel 2002 a far entrare la Federazione Russa nella, nella Nato e che crede nell'Europa come un fatto assolutamente fondamentale. Non esce il famoso nero. L'ultimo studio che ho visto dice che sono addirittura il reddito nero, il reddito sommerso, la metà del reddito emerso reddito emerso, pile emerso 1.600 euro reddito emerso, pile emerso 1.600 euro PIL sommerso 800.000 euro 800.000 euro mettiamo che non venga fuori tutto io ho portato le pensioni per 1.835.000 per pensionati a 1.000 lire Dì, passata, no? per, per arrivare alla fine sì, del mese penso che lei abbia ragione ma io ho un patto d'onore ma con, con il candidato De Cuius e quindi eh, solo quando lui che ha problemi da risolvere importanti poi sì, ci sarà la detrazione dei carichi familiari è giusto che una famiglia con figli paghi più tasse di un single siamo sicuri? è giusto che una famiglia con figli paghi più tasse di un single voleva dire ingiusto, non giusto. L'anno scorso sono arrivati ancora 119 eh. milioni di migranti. Lei... Come, come, come? L'anno scorso sono arrivati ancora 119 eh. milioni di migranti. Lei... Esagerato! Sarebbe stato un esodo di proporzioni bibliche, davvero impossibile. Italiani in condizione di povertà assoluta, con noi 3.415 e con lui 4.598. Mi dicono parola. Risentiamo! Italiani in condizione di povertà assoluta, con noi 3.415... Eh no! Ha letto 3.415 invece di 3.415.000 che sono nella povertà assoluta, riceveranno dallo Stato una somma che li potrà portare a raggiungere il reddito considerato di dignità, che in molti casi è appunto 12-13 mila euro al mese. Abbiamo capito bene? Il reddito considerato di dignità, che in molti casi è appunto 12-13 mila euro al mese. Probabilmente intendeva all'anno, non al mese. gli, gli 80 date... euro spariscono per capirci. gli 80 euro di Renzi spariscono. No. Su questo punto dobbiamo ancora approfondire, perché questi 80 euro. Non hanno avuto il risultato che si pensava avessero, perché l'aumento di posti di lavoro non è stato di posti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo o quasi solo di posti di lavoro a tempo determinato. Allora con un tempo determinato un giovane non può guardare non avanti. A futuro. Non futuro. Può...